ciao a tutti ragazzi bentornati e benvenuti nel mio programma sono daniele e oggi voglio parlare con te anzi voglio spiegarti come si gestiscono una mole, come si gestisce un amore di lavoro di 100 ordini al giorno in dropshipping su ebay come saprai o se non lo sai io tratto dropshipping marketplace ma anche finanza personale e oggi ti voglio parlare di dropshipping su ebay Ti voglio mostrare Nell'atto pratico, come si gestisce, come si fa un management quando si, arriva a, si arrivano a soglie come per esempio i 100 ordini giornalieri, che ovviamente richiedono un'organizzazione, eh, un, un tipo di lavoro organizzato, se no si finisce nel caos. Quindi, iscriviti, metti mi piace e andiamo a vedere nel mio PC un paio di cose. Ovviamente quello che ti mostrerò non è tutto al 100%, ci sono molte altre micro-organizzazioni, ma diciamo che sono alcune delle cose fondamentali che ti possono dare ispirazione, ti possono essere rispondo se stai iniziando la tua attività di dropshipping su eBay o comunque la tua attività online e puoi capire come si gestisce, come si fa un management. Andiamo a vedere un attimo come funziona. Allora, mi rimpicciolisco. ho diviso ragazzi in quattro eh, organizzazioni principali da tenere in considerazione. Uno, la rete fornitori e di account, due, contabilità, tre, evasione e quattro, management. Andiamo a vedere nel dettaglio. Cosa intendo con la rete fornitori e account? Che ovviamente... Eh, se lavorate in dropshipping, sui marketplace, come spiego, per esempio, utilizzando fornitori come Amazon, dovete avere un'organizzazione di tutti gli account che utilizzate come fornitura per acquistare i vostri articoli e di tutti i fornitori in modo da tenere traccia quanti account avete, quanti ordini vanno e vanno su ogni account, quanti soldi ci sono dentro ogni account. Questo potete farlo con un Excel simile a questo eh, che ho appena aperto. Come vedete ci sono eh, delle postazioni divise, le postazioni sono divise per paese di vendita, okay? Italia, Germania, Francia, Inghilterra, e per diverse postazioni. Questo file non è, non è eh, quello che uso attualmente, è uno che utilizzavamo fino a qualche mese fa, o è molto più grande, perché sono molte più postazioni, ma diciamo il sunpro è uguale. Cosa, cosa, come, come teniamo traccia? In questo file, cosa teniamo traccia? Teniamo innanzitutto l'email, mail, che questo file specifichiamo che lo utilizziamo per il fornitore Amazon, quindi per tutti gli ordini evasi utilizzando Amazon come fornitore. Cosa c'è? Abbiamo tutti gli account su una singola postazione. Cosa sono postazione 1, postazione 2, postazione 3? Sono le postazioni che sono collegate tra di loro, quindi che, dove i singoli account vengono. Eh, da dove si effettua accesso ai singoli account, per esempio lo stesso device o lo stesso server, perché utilizziamo dei server per accedere ai nostri account e per evitare gli ordini, e quindi per non collegarli tra loro. A sinistra, a destra, abbiamo una colonna che indica se l'account è attivo o no, per esempio se ha subito una sospensione o se è stato disattivato per qualsiasi motivo. A destra abbiamo data di, le date delle carte di scadenza, perché a volte possono essere richieste per le date degli ordini o per del, dei controlli. Uh, dopo abbiamo una colonna che indica il massimale degli ordini che può mandare un singolo account e il saldo residuo. Poi abbiamo sei Prime attivo in, in ogni account, ovviamente sono vuote, come vi ho detto, è un file che non utilizzo più, ma che comunque è altamente, alt alt altamente valido. Quello che voglio farvi capire è come tenere traccia di tantissimi account senza impazzire. Poi abbiamo. Questo è per l'Italia, poi abbiamo la Germania, la Francia e l'Inghilterra, e il principio è più o meno uguale. Questo è come tenia, tenevamo traccia più o meno degli account, ora abbiamo sviluppato un sistema un po' più avanzato, ma eh, che implica anche software di terze parti, di parti, ci farò un video, ma ovviamente se avete una mole che va intorno ai 50-80-100 ordini al giorno, un file come questo va benissimo. Poi cosa c'è? C'è la contabilità, ragazzi. La contabilità vi permette di tenere traccia del flusso di denaro. Eh, potete utilizzare sia un file Excel o software di terza parte come Xero. Xero è un software di contabilità che potete linkare al vostro Paypal, eh, ai vostri marketplace, eh, che vi tiene traccia del flusso di denaro. e eh, Vi permette di sapere quanto denaro entra e quanto denaro esce, tra l'altro avere un'idea chiara, ovviamente potete utilizzare anche degli Excel e potete anche utilizzare dei software gestionali come ad esempio AutoDS che vi viene traccia di tutti gli ordini a cui ora arriviamo. Poi c'è l'evasione degli ordini, ragazzi, una delle parti più importanti. L'evasione degli ordini ovviamente se la fate manualmente dovete basarvi su questo file, quindi utilizzare un server diverso per ogni impostazione e utilizzare i dati diversi su ogni impostazione. Se utilizzate un software gestionale come AutoDS, se non sapete cos'è AutoDS, è un software gestionale per il dropshipping sui marketplace come Ebay o, o, o su Shopify che vi permette di automatizzare molti processi di monitoraggio prezzo o inserimento articoli. Cosa succede con AutoDS? Come vedete su AutoDS per alcuni paesi, non tutti per esempio in Italia, non è disponibile c'è una cosa che si chiama Auto Order, cioè eh, AutoDS invia gli ordini utilizzando la nostra rete di account in modo automatico okay. questo potete vedere su status cioè ordered così questo è stato inviato manualmente da qualcuno che lavora in questi account quello con il razzo è stato spedito dal sistema di auto order quindi dal bot di auto ds utilizzando i nostri account qual è la differenza? la differenza è che quando arriva un ordine gestito dall'auto order con il razzo il software ordinerà dei nostri account in modo automatico sto parlando di Amazon ovviamente ma c'è anche per altri supplier come Walmart o come Home Depot ordinerà in modo automatico l'articolo da, dal supplier quindi da Amazon o da Walmart eccetera e, lo, e segnerà tutti gli stati di spedizione per esempio se è stato spedito come questo video l'ho completato eh, che al momento non, non ce n'è in questa pagina e, la, e li riporterà su eBay caricando i tracking numbers corretti. Questo ci permette anche di tenere traccia esattamente della spesa. Come vedete, sono tutti i prezzi di vendita e tutti i prezzi di acquisto, e potremo poi esportarli in un file Excel o tenerli traccia sulla dashboard di AutoDS. Eh, eh, per quanto riguarda l'auto order, se non abbiamo l'auto order in alcuni paesi come ad esempio questo che non essere spedito o questo, cosa succede? Chi evade degli ordini quindi la, la, la nostra assistente il nostro assistente invierà gli ordini manualmente seguendo il file excel che abbiamo visto prima. Eh, ovviamente, marcando poi lo status, come vedete, si può marcare se è stato spedito, se è stato ordinato, eccetera, corretto, sulla pagina di AuroDS. Questo ci permette di evadere gli ordini in modo organizzato, in modo automatico, che è molto importante quando gestisci una mole di ordini molto grande. Quando riguarda il management, ora ve, ve lo mostro, che anche il cuore, dovete ed è molto importante, dovete vivere sempre un management con i vostri collaboratori, se ne avete, se non li avete per voi stessi, perché sennò no eh, impazzirete a, a tenere traccia di tutto quello che sta andando. Ora vediamo... Eh, come gestiamo il management noi, ovviamente ragazzi se volete saperne di più su Auto ds su Dropshipping, su eBay andate su, eh, nel mio canale, guardate un po' i video o andate su dropshippingchilometrizzo.com per quanto riguarda il management noi utilizziamo principalmente Todorist, Todorist è un'applicazione che eh, viene utilizzata per le tasche giornaliere, sicuramente molti voi la conosceranno, ma ciò che molti non sanno è che è un'applicazione molto potente di gestione anche di vari progetti. Eh, ci sono molti progetti a cui mh, faccio parte, questo qua per esempio è il progetto eBay dei miei negozi, che come vedete ha, eh, ha una, una serie di organizzazioni, come ci organizziamo? Abbiamo le task periodiche, quelle devono essere fatte ogni giorno o ogni ogni settimana ogni mese insomma hanno bisogno di essere revisionate e eh, che non devono, eh, non devono essere perse è importante eh, sapere che per esempio su se io per esempio voglio sapere inviare ordini ok se io scrivo qui ogni giorno autotrist a mi eh, farà la task giornalmente in modo automatico fino a quando non ve la rimossa sarà oggi, domani, dopodomani e così via, ogni volta che si completa questo è molto molto utile in a, inoltre si possono assegnare le attività come vedete sono le attività assegnate a chi se ne occupa e gestire varie strivenie vari blocchi di cose da fare per esempio noi suddivisiamo suddividiamo i blocchi di lavoro in task periodiche sono quelle che devono essere fatte come ho detto, ogni giorno le cose da fare, quindi generali per esempio il customer service o eh, controllare un, un cliente seguire una determinata task le cose da fare una tantum insomma. i rimborsi che dobbiamo effettuare su, eh, sui, vari, sui, sui vari utenti sui, sui vari clienti quindi ritenere traccia magari perché hanno fatto un reso e eh, se dobbiamo seguire quel reso eh, abbiamo 14 giorni di tempo per esempio per effettuare il rimborso su ebay noi se, segniamo di seguire questo determinato reso, questo determinato cliente per i prossimi 14 giorni, tramite il turista, eh, infatti c'è il blocco resi, i rimborsi di Amazon, magari perché abbiamo fatto reso, il cliente ci ha fatto reso e noi dobbiamo richiedere ovviamente il rimborsi da Amazon, o da Walmart, o quel che sia. Inserimento annunci, quindi se dobbiamo inserire nuovi annunci, eh, formazione, quindi se dobbiamo fare formazione, rimborsi Amazon in attesa, come vi ho detto, rimborsi che stiamo aspettando da Amazon anche, scadenziario prime quindi i prime di Amazon che ci, che ci stanno scadendo e così via questo ovviamente questo è un progetto dedicato semplicemente al customer service di eBay. poi ci sono altri progetti dedicati a tutto quello altro che ci serve magari per l'evasione degli ordini per la contabilità e per tutto il resto questo è specifico per il customer service è importante avere, ragazzi, un'organizzazione e un maneggiamento e costruirlo da zero. Per esempio, uno dei primi errori che io ho fatto quando ho iniziato a fare eh, attività online, quindi a uh, non solo dropshipping, in generale attività online, perché mi occupo anche di altre cose, come sicuramente sapete se mi, se mi seguite, è stato quello di non creare un'organizzazione alla base. Cosa succede? Non creando un'organizzazione alla base, quando vai a scalare, quindi quando scali e eh, cominci a trattare una serie di mh, ordini, una serie di domande molto sviluppata, quello che va a succedere è che hai il caos, perché non ti in traccia dei soldi che entrano, dei soldi che escono, di chi deve fare cosa, o magari si utilizzano programmi come Whatsapp, si utilizzano programmi come Telegram per darsi le, le cose da fare con i collaboratori. È un casino, perché? perché ovviamente la nostra mente è limitata nel breve termine, su alcune determinate cose quindi non si possono gestire a mente o via chat abbiamo bisogno di un management che tiene traccia e soprattutto registra quello che abbiamo fatto se dobbiamo andarlo a rivedere quindi è importante se state iniziando a fare business costruite un management da zero in modo funzionale per le vostre esigenze per esempio io ogni settimana miglioro qualcosa nel management sia su ebay sia su Amazon, sia su facebook marketplace sia della mia attività di informazione qualsiasi cosa io faccio, cerco sempre di migliorare il management. Non è facile, anche perché quando hai un sistema costruito non puoi mh, capovolgerlo da un giorno all'altro, quindi vai a fare migliorie giorno dopo giorno. Non è facile, ma è una cosa che io spendo almeno mh, mh, un paio di ore a settimana per migliorarla, perché a lungo termine verrà ri, ripagata e verrà riparata in produttività, in più soldi che entrano, soprattutto in una scalabilità più veloce. Perché vi ripeto che scalare un business non basta, incassare più soldi. Scalare un business significa anche investire, significa preoccuparsi di tutta la gestionalità aziendale e di tutto quello che c'è dietro. Non è solo fare vendite. Detto questo, ragazzi, ricordatevi di iscrivervi, di mettere mi piace, spero che questo video vi sia di utilità. Ci vediamo alla prossima. Ciao!